E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono il cubista e oggi vi mostrerò come riparare il touchpad. In questo caso io ho il pc Lenovo un portatile e nel mio caso io adesso muovo il touchpad, non ne me lo muove, ho il mouse collegato, provo a muovere il mouse e come potete vedere il mouse si muove. Come possiamo risolvere questo problema? Io mi sono già aperto questa finestra, e cioè gestione dispositivi. ma in caso non sapete come aprirla basta andare. io adesso la chiudo, basta andare su cerca e scrivere gestione, Dispositivi lo andiamo a cliccare. Una volta aperto, nel mio caso, come potete vedere, c'è l'enovo keyboard Davis. C'è questo punto esclamativo. Nel caso non ce l'avete, non si è aperto in automatico. voi andate sulla sezione tastiere e cliccate due volte. Nel caso trovate l'enovo keyboard Davis, allora questo tutorial fa il caso vostro perché potete riparare questo sistema, Questo problema. E cosa andiamo a fare? Andiamo a cliccare due volte su l'enovo keyboard Davis. Si aprirà questa finestra. E infatti ci darà il dispositivo impossibile avviare il dispositivo. Codice 10. È stato specificato un dispositivo inesistente. In questo caso noi andiamo sulla sezione driver qua in alto. Clicchiamo aggiorna driver. Vi verrà questa nuova pagina dove si è scritto Come vuoi eseguire la ricerca del driver, no, non dobbiamo cliccare cerca automaticamente driver, non lo dobbiamo cliccare. Questo perché Windows cercherà online un driver tra virgolette cercherà online. Non effettivamente cercherà un driver online. Noi andiamo a cercare, noi andiamo a cliccare su cerca i driver del computer dove c'è scritto una sezione individua e installa un driver manualmente. Lo andiamo a cliccare, ci aprirà questa nuova finestra dove c'è scritto cerca driver nel computer questa parte qua in alto non ci servirà a niente noi andiamo a cliccare dove c'è scritto scegli da un elenco di driver disponibili nel computer andiamo a cliccare una volta e come potete vedere si aprirà questa scheda dove c'è scritto qua most order compatibile. in caso possiamo toglierlo e quasi sono tutti gli altri ma di solito è predefinita, in spuntata così vedete solamente i dispositivi che sono compatibili come potete vedere c'è il nuovo keyboard Davis quello di prima, quello che è qua sotto e un nuovo, uno nuovo dispositivo HID 1 No, no, dispositivo HDI2C. E no, cosa andiamo a fare? Andiamo a cliccare una volta sopra dispositivo hdi i 2 c e andiamo a cliccare avanti. Una volta cliccato avanti Windows vi verrà questa scheda in caso, eh, caso l'installazione del driver è venuta con successo Lo vi dirà Windows è completato l'aggiornamento del driver Cosa andremo a fare ora? Noi andiamo a cliccare chiudi anche qua andiamo a chiudere ora questa scheda come potete vedere ha aperto un main interface device IHD e come potete vedere qua sulla sezione tastiere non c'è più quel Lenovo Keyboard Davis come Potete vedere qua si è aggiunto un nuovo dispositivo, dispositivo HD i2 Davis Cosa andrà a succedere se ora io non uso il mouse? Questo qua non uso questo mouse. Ora ve lo mostro. Io non sto usando il mouse, ma userò il mouse, quello della touchpad. Nel caso io non voglio usare il mouse, ma voglio usare il, touch, eh, il mouse, la touchboard. Nel caso non funziona allora abbiamo risolto questo problema. Perché prima non funzionava, infatti guardate attentamente, io muovo il touchboard e ora il mouse funziona correttamente. Spero che il video vi, è, vi sia piaciuto. Mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un commento e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!